Ciao a tutti ragazzi, oggi come vedete qui abbiamo il nuovo giochissimo Barry's Prison Run Perfetto Dobbiamo praticamente scappare da una prigione con questo Barry Ehm, adesso Roblox Mettiamo prima persona, no? Facile perché è difficile, l'ho già provato è difficile vabbè, allora corriamo, corriamo, corriamo apri di porta ok, salta! Uh! perfetto Ora schiacciamo questo tastino Oh, tastino eh. Oh mio dio ragazzi L'avete visto come ho saltato Di qua Di qua Oh mio dio E di qua, ok um, ci Non ci siamo Oh mio dio, ciccio pasticcio, ciccio pasticcio... No, ciccio pasticcio. Vado, vado, vado. Prima che mi prenda ciccio pasticcio di nuovo. Ora andiamo nel bagno qua. Prendiamo un ciccio pasticcio. Pa -pa -ra -pa -ra. Prendiamo un ciccio pasticcio. Pa -pa -ra -pa -ra. No. Scava, scava, scava, leolini 22. Scava. Ok, bravo Leolini No, è troppo Ecco, così No, attenzione Il bello di questa mappa è che non devi prendere i checkpoint Vai da solo E te li prende già lui in automatico In questo modo Non <ride> ]issimo. ora guardate signore arrivederci perché io sono più bravo di voi perché se io sono leolini 22 arrivederci signora buongiorno palla Uai, hey, ciccio! Eh? Saliamo, saliamo, saliamo! Quella tizia sta volando! Arrivederci, tizia! Mi sono buggato! Ce la faremo, ragazzi! Beviamo! Vado! Ui! Buongiorno! Salve! Arrivederci! Ecco, così, in questo modo Stavo volando normale che passo sotto ah gojing gojing oh la la chiudi le valvi ma che cosa che che italiano è me lo spiegate no <migli> Perfetto, ora saliamo, andiamo qua, saltiamo, e saltiamo, uè! Di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua. No, no, no, no, Sono al, al livello più alto di tutti. Oh! oh mio Dio, siamo qua. E adesso qua cosa devo fare? Gary, il chef. Ma cosa devo fare? No. No. No. Ah, dove, ah. Ah. Ah. Oh. Ok ragazzi ci buttiamo Ma che cavolo? Vabbè. ah in alto a destra io ho anche la vita esci no esci tua non utilizza i piani metallici per attraversare Oh. Oh. Oh. No. Oh. grande grande Cosa? E ragazzi ci siamo! Sì! Stiamo per vincere, ragazzi. Perché questo gioco è un casino. Adesso dobbiamo andare di qua. Oh mio dio! Ok. Oh mio Dio, così non mi spavento più. Ciao ragazzi, eh. Guardate. Guardate. questo qua ci giocheremo tra cioè nel prossimo video quindi ciao e al prossimo video